Ciao ragazze, bentornati nella mia super incasinatissima craft room è un po' che non faccio video, lo so nel senso, un po' che non faccio video creativi ma sto tornando, state tranquille sono stata un pochino presa Poi sapete che sono stata a Hong Kong e quindi è andato tutto un po' in cavalleria oggi facciamo due chiacchiere per quanto riguarda la macchina da cucire Spesso su, YouTube, su Facebook, su Instagram mi chiedete consigli su come usare la macchina da cucire, su quale macchina da cucire potete comprare per iniziare, eccetera, eccetera. E quindi ho pensato che magari vi poteva interessare una piccola rubrica appunto inerente alla macchina da cucire. E innanzitutto vi mostro la mia, che è una Brother Innovis 35, come potete vedere qua. Eh, è elettronica. Eh, quindi è un pochino più sopra rispetto a quelle basiche che si trovano in commercio tipo Singer o Necchi e io mi trovo assurdamente bene perché è veramente è una macchina per stupidi nel senso che eh, tra gli stupidi mi ci metto anch'io, io sono autodidatta, lo sapete non ho fatto alcun tipo di corso e questo tipo di macchina veramente è molto intuitiva e eh, le istruzioni sono chiare ed è facile da usare se ci sono riuscita io ci può riuscire veramente chiunque eh, su quale macchina orientarvi? allora dipende da che cosa dovete fare se dovete iniziare come me dal niente eh, magari facendo qualche corso del comune oppure autodidatta come me guardando i corsi su youtube eccetera eccetera io vi consiglio una macchina molto basica tipo la Singer, la Necchi eh, per intenderci tipo la, la zacca Style della Necky piuttosto che appunto quelle basiche della Singer che costano in genere dagli 80 ai, ai 150-200 euro questo perché? perché innanzitutto magari non sapete se vi piace se vi divertite se ci riuscite perché non è proprio così facile iniziare da sole a cucire richiede un pochino di manualità quindi il mio consiglio è magari anziché andare a spendere miliardi per una macchina super figa, iniziate tranquillamente con una macchina basica che vi faccia da muletto dove potete fare le vostre prove. Io sono partita con una semplicissima Singer, veramente strabasica aveva tre manopole e basta e mi sono trovata da dio uh, ho fatto tutto, tutte le mie prove ho imparato a cucire i coniglietti ho provato a fare le tilda e ha funzionato benissimo fino a che poi è arrivato il momento in cui uh, le mie esigenze sono cambiate ho deciso di andarmi alle borse di fare le pochette eccetera eccetera e quindi con quel tipo di macchina non riuscivo più ad ottenere quello che volevo io e mi sono affidata a una macchina un pochino più professionale che è appunto questa in commercio ce ne sono tantissime potete prendere la Faf, la Yuki, la Brother, la Necky, la Singer vedete voi a seconda dell'utilizzo però se appunto come me cucite senza pretese e fate corsi molto easy non andate alla scuola di alta moda sicuramente la Singer fa per voi o la neck, insomma, una, una basica, la Janoma anche. Eh, detto questo, vi mostro rapidamente come è fatta, come è composta la macchina da cucire. La mia è molto semplice, eh, questo tipo di macchine sono abbastanza tutte uguali, l'unica che fa eccezione è la Bernina, forse la Yuki, non ne sono sicura. Eh, la Bernina sì, perché ovviamente è un altro mondo. <ride> se dovete darvi al patchwork sicuramente puntate alla bernina se diventate brave perché è un mondo a parte e allora tutte le macchine generalmente hanno un memo con i punti da utilizzare come questo può essere stampato qua su questa placca qua oppure a volte anche lo trovate qua eh, questo memo vi permette di selezionare i vari punti come vedete la mia ha qualche punto di ricamo pur non essendo nulla di eccezionale perché appunto a me non interessava la parte di ricamo Brother eh, oltre a fare le stampanti fa anche macchine ricamatrici molto buone però appunto a me interessava una macchina un pochino più da battaglia che fosse semplice da usare e che avesse qualche punto carino e quindi abbiamo questo memo, qui ci sono i numerini che servono appunto a selezionare il tipo di punto cioè per esempio se io voglio fare questo andrò a selezionare il 55 sulla mia, sul mio schermo elettronico dopodiché questa parte qua è più o meno uguale per tutte qui abbiamo il caricamento per la bobina, serve per caricare il filo su questa spolettina di plastica, che va dentro nel crochet. Sapete che la macchina da cucire lavora con due fili, uno che arriva dall'alto attraverso il rocchetto di filo e uno che arriva dal basso attraverso la bobina. Questo Questa rotellina qua serve appunto per caricare il filo sulla bobina, si sposta come potete vedere e eh, appunto si carica. Questo è il portarocchetti. Con il suo blocco la brother ne dà tre uno grande uno piccolo uno medio la singer mi pare ne abbia due la neckie non lo so e qua ci sono i vari cosi per poter caricare la macchina per poter cucire vi dà un aiuto perché vi fa una piccola guida se volete caricare la bobina il giro il filo è questo se volete caricare la macchina il giro è questo come vedete basta seguire i numeri 1 2 3 4 Questa rotellina serve invece per selezionare la tensione del filo. Eh, questa dipende tanto dal tipo di filo che usate e dipende dal tipo di stoffa e dal tipo di lavoro che fate. Generalmente in macchine come queste le istruzioni sono abbastanza dettagliate. Affidatevi alle istruzioni, se invece come a me siete partiti con la singer, la singer è stringata anche in quello. Ehm, Va bene, nel senso, non eh, generalmente sta tra l'uno e il due, però appunto dipende dal filo e dal tipo di lavoro che dovete fare. Adesso mi setto e vi faccio vedere la parte bassa della macchina da cucire. La manopola. Questa qua serve per tirare su e giù l'ago in questa maniera nelle macchine che non sono elettroniche. Uh, si usa questa manopola perché, perché quando voi cominciate a cucire, uh, bisogna pescare il filo da sotto prima di iniziare a cucire, dopodiché, dopo la manopola, incontriamo il quadro elettronico della Innovis. Questo vi dice tante cose. Innanzitutto il numero del punto. Quindi, come abbiamo detto prima, volevamo fare il 55, possiamo selezionarlo attraverso questa manopola. Se io giro la manopola, cambio il punto. Ok? Poi vi dà un'altra informazione utile che è il piedino. Questa lettera qua indica eh, il tipo da, di piedino da montare come sapete ci sono differenti piedini c'è cioè quello per le, le cerniere quello per le asole quello per eh, i ricami quello per trapuntare, eccetera eccetera eh, quello per lo sbieco insomma ci sono veramente 300 miliardi di piedini diversi questa macchina vi suggerisce il piedino da mettere, quindi per fare questo punto devo montare un piedino di questo mh, col numerino J, con la letterina J, il numerino, sì, vabbè. Eh, che è quello standard, però vabbè, altri hanno quelli da ricamo, come potete vedere, aspettate vi faccio vedere che cambia, per esempio questo, devo montare un altro tipo di piedino. E, e quindi niente, questo è e, mi suggerisce la macchina stessa cosa fare. Questo simbolo indica se lavoriamo tradizionalmente con un ago oppure con l'ago gemello. Io non l'ho mai usato, ce l'ho in dotazione perché nella Brother c'è tutta la bustina di attrezzi eh, come nelle altre, nelle altre macchine, però eh, obiettivamente non l'ho mai usato. Questi due numeri indicano la eh, lunghezza e la larghezza dei punti e si possono selezionare attraverso questi bottoncini. Questo qui io non me lo ricordo, non l'ho mai usato e non me lo ricordo. Anzi, se qualcuno sa che cos'è me lo dica. <ride> Dopodiché abbiamo questa parte. Allora, la e eh, in genere le macchine elettroniche, possono cucire sia col pedale che senza pedale. Io il pedale lo attacco poche volte, se devo fare magari qualche lavoro di precisione, ok, allora attacco il pedale perché ho maggiore controllo, altrimenti uso questo bottone qua. Uh, quindi le tre velocità che io ho qua mi servono per regolare appunto la velocità di cucitura della macchina, che è praticamente quella che noi facciamo schiacciando e alzando il piede dal pedale, schiacciando il pedale insomma, è la velocità di cucitura la mia tre velocità, la velocità super lumaca, la velocità media, la velocità wonder woman, super veloce questo serve per abbassare e alzare l'ago, quindi ha la stessa funzione della manopola che abbiamo qua e eh, invece questo serve per, fermare, per fare il punto indietro per fissare il lavoro tanto per darvi un'idea, vi faccio vedere la mia macchina si può veramente anche cucire con una mano sola allora, abbassiamo il piedino quindi abbassiamo il punto questo per fissare il lavoro fa un punto indietro dopodiché mettiamo la velocità lumaca è questa qui la velocità media e la velocità supersonica è questa che io non ho mai utilizzato perché proprio non, io non riesco a controllarla e questo è quanto avete visto che ci vuole veramente poco a cucire con questa macchina dopodiché nella parte sottostante abbiamo infila a filo abbiamo questo oh, non so se si vede questo serve per la tensione del filo l'ago il piedino i dentini di trasporto che abbiamo visto l'altra volta ed infine il crochet si apre eh, Genome e Brother hanno il caricamento dall'alto come, come qua come in questo caso mentre Singer so che è dentro Necky non lo so presumo che sia all'interno e questo appunto è il vano dove caricare il filo che eh, parte da sopra questa placca si può togliere, si può svitare, vi serve per pulire la macchina da cucire. Anche qui, se vi interessa un video su come caricare la bobina, su come cambiare l'ago, il piedino, su come pulire la macchina, fatemelo sapere nei commenti qua sotto che sarò veramente lieta di farvelo. Per abbassare i pitini di trasporto vi ho fatto vedere che c'è una leva, io ce l'ho qua dietro da qualche parte, c'è chi ce l'ha sotto nel crochet, c'è chi ce l'ha qua, eh, dipende dal modello della macchina. Ultimo, ma non ultimo, il tagliafili che è nascosto qua. Questo non è, è il mio dito sbeccato. Non si vede più. Guardate che sbeccatura! Più. Comunque, il tagliafili è qua. Io spero di essere stata abbastanza esaustiva e e. Ehm di avervi spiegato a grandi linee come è fatta la macchina da cucire la mia è eh, esattamente uguale a tante altre quindi la, la, la Singer, la Netti, la Genoma sono più o meno simili ehm, appunto se volete qualche altro video dettagliato fatemelo sapere se state cominciando a cucire vedete voi che cosa volete fare perché è chiaro che se vi volete dare al patchwork super professionale o uh, se uh, vi date al ricamo o se vi date a cose abbastanza impegnative magari è il caso di spendere un pochino di più e andare su una macchina come può essere la Genome, la Brother, la, uh, la Faf, la Yuki Uh, oppure la berlina stessa se invece come me partite senza pretese giusto per divertirvi non sapete se vi piace o no sappiate che la Singer, la Neki uh, dà battaglia perché comunque anche loro hanno una linea un pochino più uh, alta uh, quelle proprio super basiche fanno benissimo al caso vostro io l'ho tenuta per dieci anni prima di cambiarla e veramente ci ho fatto di tutto l'ho devastata quella macchina lì. E ancora adesso la, la uso, perché la uso al centro di Pimpang quando cuccio le borse eh, da vendere per beneficenza. Quindi voglio dire, sono veramente, veramente delle, delle ottime macchine. Niente, se avete qualche domanda, sotto nel video, eh, nei commenti, lasciatelo e fatemela sapere. E a presto, a un nuovo video. Ciao, un bacione!